Ciao a tutti carissimi amici e ben ritrovati sul canale Conta su di te. Vorrei parlare delle discussioni, le discussioni che purtroppo eh, spesso e volentieri si prolungano in una maniera incredibile. Vi è mai capitato di iniziare una discussione magari per una cosa futile, per una cosa che una cavolata e ritrovarvi magari due ore dopo, il giorno dopo, una settimana dopo con un problema enorme. Mi è mai capitato questa cosa? Forse sì, forse vi è capitato? Allora, cosa succede in questi casi? In questi casi eh, a volte può capitare che magari il, noi, eh, la coppia sia già arrabbiata per qualche problema precedente, sia già arrabbiata per qualcosa che è successo, che è stato sepolto, che non è stato affrontato nel modo giusto, che non è stato chiarito nel modo giusto e che non è stato aggiustato, diciamo così, nel modo giusto. E succede che eh, quando si è arrabbiati ogni cosa comunque diventa enorme, diventa grande e si cercano eh, miliardi di motivi per litigare e sfogare diciamo questa rabbia così cosa eh, bisogna fare in questi casi? in questi casi forse sarebbe meglio concentrarsi sul problema attuale concentrarsi sul problema di oggi oggi stiamo discutendo per questo motivo Affrontiamo questo, non aggiungiamo altre legne al fuoco, c'è già un fuoco acceso, abbiamo già acceso questo fuoco, cerchiamo di spegnere questo fuoco qua con la legna che c'è dentro, nel senso se abbiamo, stiamo litigando perché ad esempio tu hai lasciato le scarpe in quel punto lì, diciamo o oh, magari tu hai detto una parola che a me non è andata bene. Restiamo su quel punto, parliamo di quel problema, parliamo delle scarpe, perché le scarpe vengono lasciate lì, cosa possiamo fare per fare in modo anche di aiutare l'altra persona a non lasciare le scarpe lì, magari anche noi lasciamo le scarpe lì, insomma cerchiamo di parlare solo ed esclusivamente di quel problema. Perché l'errore che spesso e volentieri viene, si commette nelle discussioni è: tu hai lasciato questa cosa qui, e beh, ma anche tu hai fatto questa cosa qua, e ma anche te la settimana scorsa hai fatto di peggio, e ma e vabbè, ma allora tu hai fatto questo due mesi fa, e però tu non hai portato questo, e però tu mi hai parlato male, e si va avanti così in eterno: si aggiunge più legna al fuoco, si aggiunge più legna al fuoco aggiunge più il legno al fuoco il fatto è che da un fuochino così abbiamo una casa in fiamme praticamente <ride> diventa una casa in fiamme allora in questo caso eh, il consiglio che, che mi sento di dare è affrontiamo un tema alla volta affrontiamo un problema alla volta e quando stiamo discutendo evitiamo di cambiare discorsi Evitiamo di cambiare discorsi, stiamo affrontando questo problema perché noi, tu mi hai fatto male o io ti ho fatto del male, con questo modo mio, con questa parola affrontiamo quel discorso, non ne aggiungiamo altri, affrontiamo quello. E basta! Una volta che abbiamo affrontato questo, lo affrontiamo in maniera, in maniera seria, anche i problemi più piccoli affrontiamoli, scusate, affrontiamoli in maniera seria e cerchiamo di risolverli quel giorno. Basta! Cerchiamo di risolverli quel giorno. Nel momento in cui io ti ho ferito, tu mi hai ferita, ne parliamo perché sono incavolato, perché sono incavolata. Ne parliamo, cerchiamo di capire le nostre ragioni, le ragioni dell'altra persona, capiamoci, diciamo all'altra persona, ascoltiamo i sentimenti e che cosa ha causato questo, questa parola, questo problema, che a volte l'altra persona la, fa, la dice e la fa le situazione senza forse neanche rendersi conto e senza magari dare troppo peso, senza volerlo diciamo così. Quindi cosa facciamo? Non aggiungiamo altra legna al fuoco, affrontiamo quella situazione, affrontiamo quel discorso. Stiamo litigando per la gestione della casa, litighiamo per quello, stiamo litigando perché dobbiamo, eh, non lo so, i piatti li ho lavati io e invece li dovevi lavare te. E allora ci sediamo e affrontiamo il discorso dei piatti, ma solo quello, solo quello. Affrontiamo un problema alla volta perché l'errore che spesso e volentieri ripeto commettiamo è che quando ci mettiamo a risolvere un problema, quando ci mettiamo a litigare per una situazione, quando subentra la rabbia, poi viene fuori tutto il mondo, tutto quel che è successo tutto il passato, tutto quel che è stato, tutto quel che non è stato risolto e anche quello che si deve ancora risolvere, forse anche quello che deve ancora arrivare in un'unica discussione e magari per una lavata di piatti no, non va bene così, non va bene così quello che dovremmo fare, e non dico che sia semplice eh? non dico che sia semplice, quello che dovremmo fare è concentrarci sul presente oggi è così, oggi sta succedendo questo quello che è successo ieri è già passato. Quello che è successo ieri non esiste più. Possiamo sederci e risolverlo. Se è rimasto qualcosa, risolviamolo. Risolviamolo oggi però. Oggi risolviamo le cose. Oggi risolviamo quello che succede giorno dopo giorno. Oggi abbiamo avuto questo problema. Non lo mandiamo domani. Non lo rimandiamo domani. Perché domani questo problema ha questo problema aggiungeranno tutte le altre cose che troveranno sul percorso tutte tutte tutte tutte e questo problema da così diventa così diventa enorme quindi risolviamo il problema che sorge in quell'ora in quel momento in quella giornata non ci trasciniamo dietro delle problematiche che poi ci ritroveremo tra mesi, tra giorni, tra ore, tra anni e diventeranno enormi. Quando basterebbe un forse, beh mi dispiace o ti chiedo scusa o forse ho capito male io o forse sì, dai ti aiuterò un po' di più, è vero hai ragione. Cioè basterebbe così poco, ma a volte basta così. Una parolina così risolve una situazione così, e spesso e volentieri. E basta dirla subito, basta dirla al momento, però con il cuore eh con il cuore, non che io dico, <ride> ah va bene, dai, ti chiedo scusa, e eh, beh sì, forse ho sbagliato, e, e poi dentro di me ho ancora tutto, tutto, tutto il fuoco che brucia e brucia e brucia e vorrei strangolarti, no, si risolve, finché si sentono questa problematica che vorrei strangolarti e sono incavolata, stiamo lì e ne parliamo con la pazienza, con l'amore e con la voglia di farsi capire e capire questi sono problemi piccoli, credetemi, perché anche i problemi più piccoli, purtroppo, possono diventare enormi e non ha senso, cioè non dobbiamo lasciare che la nostra vita venga condizionata dai normali piccoli problemi che poi diventano enormi perché a volte, spesso e volentieri, non siamo in grado di, gestir in grado di gestirli nel momento, in quel momento. Quindi, il consiglio è, cari amici, quando succede qualcosa, non ce la trasciniamo, non ce la trasciniamo dietro, ci fermiamo, la risolviamo in quel momento, se abbiamo l'impressione che l'altra persona non abbia capito, che l'altra persona non è vero che è, è pentito oppure non è vero che ha accettato le nostre scuse, restiamo lì finché questa situazione non viene risolta. Punto, perché se non si fa così un mese, tra una settimana tra un'ora, la problematica questa persona magari avrà avuto altri problemi magari al lavoro, con i figli eh? e quel problema lì che, che è stato causato piccolino diventerà grande così, diventerà così enorme, enorme e quindi sarà molto, molto, molto molto più difficile poi risolvere la situazione, quindi carissimi amici, e con questa con questo piccolo consiglio, risolvere le situazioni sul nascere Affrontare il problema subito, chiarirsi, chiedere scusa, dire mi hai ferito, e farsi capire, capire subito appena la situazione inizia perché altrimenti poi si rischia di trovarsi dietro, ripeto, una catastrofe. Inutile che poi non serve a niente, poi prolungare le situazioni quando basterebbe un mi dispiace. Carissimi amici, ci vediamo la prossima settimana, sempre a lunedì. Tutto conto su Ciao!